Amici e amiche di Volonvret, buonasera, siamo arrivati a questo, alla fine di questo pomeriggio con le nostre amiche che ci hanno fatto vedere, ci hanno spiegato, ci hanno parlato a proposito della pet therapy e ora le rivolgeremo qualche domanda breve, cercheremo di essere un po' stringati. Si è parlato allora dell'apertura di un nuovo centro, Villa Lauro, che tipo di proposte, che tipi di animali ci sono e cosa proponete in sostanza? Allora noi a settembre apriremo un nuovo centro rivolto a eh, ragazzi con autismo e questa nuova iniziativa eh, sarà rivolta a ragazzi con disturbi pervasivi dello sviluppo eh, che hanno terminato la scuola e che verranno inseriti nel nostro centro che ha un indirizzo diciamo, prevalentemente agricolo e ha, al, nostro, al nostro interno ci sono anche attività di pet therapy. Eh, abbiamo qui i nostri tecnici che portano avanti le attività con gli animali e eh, noi abbiamo effettuato un lungo percorso di formazione prima di aprire questo centro, intendiamo lavorare con ABA, intendiamo lavorare con il metodo Teach, intendiamo mettere eh, tutta la nostra esperienza in campo verso questa nuova apertura del centro. Grazie mille, grazie. E ora a voi, allora. Un altro, un altro paio di domande. Allora, come la pet therapy può influire sul benessere delle persone? Essenzialmente mettendo a disposizione delle persone la relazione che eh, gli animali sanno dare, che sanno stabilire eh, come mediatori di eh, relazione anche poi con altri umani. L'animale, il cane non giudica, per il cane tutte le persone... Che, che desiderano avvicinarlo sono assolutamente uguali, i nostri cani sono preparati anche per affrontare i eh, diversi tipi di, di disabilità eh, o, e tutte le età a cui si rivolgono, si rivolgono gli interventi assistiti con l'animale. Eh, ci, ci tengo a precisare che peterapia è un termine ormai Molto, molto diffuso, sappiamo tutti insomma, è di comune uso, però il termine più corretto è interventi assistiti con gli animali eh, regolamentati da linee guida nazionali recepite dalla regione Piemonte un paio d'anni fa. Perfetto, grazie. Passiamo la parola alla nostra veterinaria. Eh, quando parte l'educazione di un cane? Quando si inizia comunque a dare delle linee anche al cane affinché possa affiancare una terapia o comunque una persona? Beh diciamo che ehm, prima cominciamo meglio è. Eh, tendenzialmente se sappiamo di prendere un cucciolo e abbiamo già anche a disposizione la mamma possiamo già fare dei lavori eh, durante la gravidanza, quindi sia sulla mamma sia su ciò che la mamma trasferisce al cucciolo. Altrimenti il prima possibile nell'età dell'imprinting del cane, quindi i primi eh, diciamo 4-5 mesi sono il periodo spugna per il cane e mh, più riusciamo a, for a fornire esperienze positive eh, e più il cane e prosociale, curioso e diciamo istintivo verso nuove esperienze e più quel cane eh, porterà poi spontaneamente il suo sé nella relazione con uh, il fruitore perché diventa speciale per quella persona speciale. Benissimo amici e amiche di wright per oggi è tutto. Presentiamo anche ah, ecco qua, hai qualcosa da dire? No, ma lei basta la presenza. Se è nera ci va un po' di... Però... E grazie, arrivederci.